La fatturazione elettronica che dal primo di gennaio dell'anno prossimo diventa obbligo di legge per i titolari di partita IVA nei rapporti fra privati. Noi abbiamo invitato in studio Renato Ranieri, un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, quindi un esperto che ci spiegherà nel dettaglio come funziona, anche se non c'è tanto tempo riusciremo a dare dei concetti importanti. Allora innanzitutto spieghiamo chi riguarda appunto la fatturazione elettronica. Allora la fatturazione elettronica viene introdotta come lei ha detto dal primo gennaio e riguarda tutto principalmente il mondo del mondo part delle partite IVA, quindi il mondo delle partite IVA in proprio nella generalità assoluta dei soggetti, tranne alcune categorie che poi le... esisteva già da tre anni per i fornitori della pubblica amministrazione, esatto, adesso invece fattura... tra i privati, Appunto, e, chi è tenuto a fare, e chi è esentato dalla allora. fatturazione elettronica? Come le dicevo tutto il mondo della partita IVA è tenuto tranne alcuni soggetti, in particolare sono i forfettari, quindi i soggetti più piccoli, titolari di partita IVA che nell'anno conseguono circa 65 mila euro di ricavi eh, e poi verranno e sonera, e sono esentati dalla partita IVA e dalla fatturazione e elettronica, sì, su, certo. dalla fatturazione, tutti i soggetti che non sono titolari di partita IVA come le, le associazioni, le amministrazioni condominiali. E poi in particolare è previsto questo eh, esonera anche per il settore sanitario, per tutti quei soggetti che già oggi trasmettono i dati al sistema tessera sanitaria per la dichiarazione precompilata. Ecco, questi sono esentati. Come funzionerà in concreto il meccanismo della fatturazione elettronica? Allora, il sistema della fatturazione elettronica prevede che l'amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle Entrate, diventi una sorta di postino. Quindi riceve la fattura innanzitutto si smaterializza, quindi la fattura diventa digitale, la fattura ha un tracciato record standard, quindi la fattura diventa standard, diventa per chiunque, la fattura ha gli stessi dati, lo stesso, ehm, stesso ordine di dati e viene trasmessa in questo formato che si chiama XML con cui dovremmo la le date la quale poi? Le, lo, lo destina al soggetto destinatario, eh. conservandone ovviamente una copia. Sarà necessario dotarsi di uh, casella di posta elettronica certificata, avere un codice particolare? A secondo di quello che sono la, la, la propria dimensione, perché in questo momento è importante che ogni imprenditore, ogni il soggetto capisca qual è la sua dimensione e si eh, configura le varie possibilità che l'amministrazione gli offre sulla base delle proprie dimensioni, del proprio fatturato, cioè perché esistono varie soluzioni a secondo ecco. di quello che è il fatturato che il soggetto consegue nell'esercizio. E bisogna dotarsi di un software quindi? per fare la fattura elettronica essendo appunto una fattura digitale e la fattura può essere solo ed esclusivamente partorita da software. Ed è a pagamento questo software o si trova gratuitamente? Allora l'agenzia delle entrate per venire incontro ovviamente a questo, alle necessità degli imprenditori mette a disposizione tre tipologie di software ovviamente gratuiti sul proprio portale, sul proprio sito con le quali è possibile realizzare la fattura elettronica. Quindi non c'è da sostenere i costi, c'è anche un'applicazione per smartphone tablet... Sì, uno dei tre software messi a disposizione dall'amministrazione è un'app, un'app che vale, va per tutti i mondi, diciamo, di smartphone esistenti in commercio. Ecco, ne abbiamo avuto esempio, ci è giunta qualche lamentela per quanto riguarda l'applicazione, forse deve mettere ancora a regime quell'aspetto almeno... Eh. Può essere un momento talmente di innovazione tecnologica che qualche momento di consolidamento è probabile immaginabile. Eh, ma ricordiamo che la fatturazione elettronica diventa anche un deterrente contro l'evasione fiscale, a quel punto, perché l'Agenzia delle Entrate monitora in tempo reale tutta la fatturazione. Eh sì, è innegabile che in una nazione come l'Italia dove il problema dell'evasione fiscale è particolarmente sentita, la fattura elettronica dovrebbe anche avere questa funzione deterrente soprattutto nei confronti delle frodi, dei, dei, dei, dei, delle false, fatture, delle false fatture. che purtroppo sono un male nazionale. Comunque chiariamo, non aumenterà però la pressione fiscale, non è che aumenti l'aliquota della tassazione, in questo caso per gli imprenditori perché è a partita IVA. Assolutamente no, anzi e, e, la fattura elettronica lo studi sulla la fattura elettronica, in, dicono che sarà un risparmio, soprattutto per le aziende medio-grandi, quelle che hanno dei grossi giri, sarà un risparmio. Bene.